Mi scusi lei, prima deve salire nel veicolo come guidatore, poi si deve premere R2 e mettersi i palloncini, mi scusi, ecco bravo. No, come, guida come guidatore, mi scusi lei, sa cosa sta facendo? Perché continua a fare? Senta, ehm, potrebbe gentilmente scendere, lui dei palloncini, lei entra nel veicolo come guidatore. No, aspetti, ora glielo gibbo Ora, entri nel veicolo come guidatore No, non come passeggero, come guidatore Bravo, ecco eh, cos'è? È stortissimo Eh, vogliamo Che bello volare Che bello perché stiamo volando da questa parte? Non lo so Sei tu quello che guida, dovresti saperlo? Poi andiamo straveloci. Siamo tutti sbilenchi, ma va bene così. Ehi. Contro gli Vai! Siamo fortissimi. Andiamo a volare. Sappiamo un sacco come si guida eh? Sì, tantissimi. È tutto stomaco. Ho 4 patenti, guarda. Que hai 62 patenti, ma che bravo! Sì, l'ho ripetuto 72 volte. Non andare in p. Andiamo sulla rampa! Andiamo sulla rampa così vogliamo! Ora, vado nello, sulla rampa, signore! Si muova! Bra bravo! Bra bravo! No. Così si fa! Ora non muoia, non cada, non cada giù, sì! Non no. cada giù! <ride> Non caduto! Vabbè, va bene lo stesso. vabbè bene Monia! Ui! Ora può farmi il favore ah. di tornare e non ribaltare! Tornare sulla rampa e andare fino là sopra? Aspetta! Aspetta! Eh bello! Ma gli indiani cosa? Ma che quando giri devi mettere la freccia, eh! Eh, come si mettono? Me, ne metto due di freccia Bravo, met, metta la freccia Guidi bene però aspetta. Alla patente, guidi bene Oh, c'è una cassa Come guida bene aspetta, lei, signore Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta Parcheggi, parcheggi Cosa sta facendo? Non si parcheggia in questo modo non mi ricordassi si parcheggiasse così. Mi scusi, mi ma è la patente chi gliela data? Una è delle che tante che ha. Pagato. Se l'è comprata la patente. E si spiegano tante cose. Aspetta È difficile. Che è bello eh. parcheggiare così. Senta. Guarda come faccio più bene Senta eh facciamo una cosa Poi provo a, guida <ride> a guidare io ok Guida tu Vai via Aspetti aspetti eh Non si guida così fantastico Cos'è? Sta esplodendo Va Ok vada vada Guido io Pronto Guardi come si guida bene Molto bene Ok fermi giro, giro. Ecco, Guardi come so guidare io Guardi come si guida Guardi così si guida Così si guida Così si vola! Così si guida Viva le donne al volante Guardi come si eh. guida bene Ma che vuoi? Tu a che ora ti svegli la mattina? guardi come segui è tipo boh quando mi sveglio mi sveglio dipende ma se devi farti un'ora e mezza di autobus alle 4 veramente? si sì. così seguite guardi quanto sono brava guardi guardi pure pure di fianco preso le guai mamma mia eh, ma perché non, non vai a scuola tipo lucina per le perché non ci sono scuole vicino a questa città Bello. Io so guidare molto bene, vede? Molto meglio di lei! Ma lei è andata a fare il, il bellino perché non si può fattura. No, in realtà perché c'era disegno in moda, però... Anche per quello? No, voglio fare una cosa troppo pi... Aspetti, aspetti signore, ora vi faccio vedere, aspetti... Faccio io la cosa troppo P, ciao! Scusi, puoi evitare di volare? Ok, allora, te fermati sotto di me, guarda cosa facciamo... Sì, do dove sei tu? Me, me lo spieghi, signore. Allora, vai un po' più indietro, più indietro, vai indietro. Ho perso un palloncino. Ho perso due palloncini. E smetta di suicidarti. Venghi, venghi, sono sotto di lei, venghi. Ah. Ah. Non ne idea, sprode qualcosa Ma cos'è sì, che cosa? Non lo sapremo mai Guardi come voliamo bene, uuuuh! Oh, che bello! Non faccio, aspetta, mi ha rotto già! Eh, mi scusi e ciao! Che gli futura? Ti vorrei salvare, però devi stare ferma lì. Non devi muoverti. Mm. Eh, sì, ti ho salvato, si sì, molto, che bravo! Sei un sacco bravo a salvare le persone. Um. dov'è lei mi oh. scusi? oh, oh yeah. baby baby oh, oh. lei? Oh. venghi qua venghi subito non si muova venghi